non rubate la mia vita non rubate la mia vita un sorriso di mare smeraldo un profumo di ortensia maculata lo scampanare di turisti pascolanti lo sciacquio di graniti biancastri tempo la sposa non mi chiede altro i miei ingorghi pazienteranno ancora tra un'onda senza fine al tramonto nel poggio di agrumi e di rifee non rubate la mia vita prendete i sogni non sono un principe non sono un principe E nuova notte di luccichi vagabondi nei cieli scuri dell'emisfero boreale notte di San Lorenzo senza luna e senza nuvole sfilacci di bagliori intensi quasi comete E breve notte di desideri eterni Abbracciati all'amata sulla spiaggia, notte dei primi turbamenti, in angoli distanti dalla folla, sorrisi, silenzi, sospiri, quasi nirvana. E ancora notte dici, di fichidindia nel cervello, asciami, indecisioni, prive di senso. Notte dell'ultimo verdetto, per l'uomo che manca di difese, invoca appigli, pretestuosi, quasi giustizia. In questa notte di balconi aperti, dove l'afa ristagna indisturbata, oggi stanotte, nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza. Domani sarò principe del pubblico, on le agli angoli degli occhi, parlo di te, parlo di te, con me, nella semplicità di un riposo, sull'acqua, parlo di te, nella sincerità di una solitudine, con me, sull'acqua, parla di te, con me, un filo d'erba, sull'acqua, l'immagine di un'isola, sul mare, nella semplicità di un riposo, parla di te, a me, nella semplicità di una solitudine, sull'acqua, il volo, il volo, di cambiare.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 imbra la mia vita quel giorno avrai vent'anni quel giorno avrai vent'anni e non vorrai più niente oltre oltre la mano della tua bambola di pezza che ti accompagni invisibile e muta invisibile e muta dal primo chi dal primo gallo dal primo sprimacciare dal primo canarino dal primo sviadire della prima stella le stelle, il gallo, il canarino lasciatemi pensare a questo giorno avrei l'età di una sorgente e il tuo sorriso vorresti fosse fermo fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto Bruno che ti avvicina maestoso e fiero, maestoso e fiero, dal sapore di mille profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza. Graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarà la luce di fianco in alto sopra e sotto la bambola di pezza e l'orsacchiotto bruno, di fianco in alto sopra e sotto le stelle, il gallo, il canarino, sarò graniti e zolle, radici e fiori, sarò soltanto chiarore e trasparente nel tuo sorriso. Avrai vent'anni e non vorrai più niente. Avrai l'età e la sorgente. Non sono un principe, ricomincio il canto, il ritorno scoppia di silenzi amici, siamo troppo forti per la pacca sulla spalla, la storia resta imprigionata, annuso il freddo dell'aria in quelle sere, libri sfogliati su tavoli di legno. Le mie contraddizioni eterne, coerenti, compiacenti, compiute. La soglia del non voglio, scalpellinata da flutti di ideali, intrisi, infusi, indotti, cupole riducenti. Le tenere ragazze innamorate. E poi vi parlo, della catena d'oro ostaggio della mia vita e poi ti guardo ancora senza fretta di sapere e ricomincio il canto ancora con le mani delle mani. Raccolta davanti al tempo, segni davanti pregni di mistero. Sono tornato sulla sabbia antica, dove quel giorno, pallido, ti vidi riempirmi di dolcezza. C'era una fune, c'erano un ossi di seppia, segni davanti pregni di mistero. la mia vita sembri oggi oggi dai trispoli selvagge cocorite oggi da chio sovrana tralci di vittigli oggi è zio pizzeferi, ambrati giallo deserto di sabbie che sui prati delle tue nosine affascinante così o come nel fertile appanno la goccia sul vetro domani domani ti pongo addosso trina d'Alsazia domani raggiante ritorno d'incenso e di eucalipto domani che dipana i nostri intrighi le foto con sorrisi le lettere d'amore domani incise negli angoli dei monti dal picco della mia follia discesa o risalita con docile affanno la mano alla roccia. Oggi o domani, oggi o domani, forse in speranze, sonnamboliche ipnosi nella vita incredula della nostra vita. Atlante affaticato, io resto piolo, Calliope appartato in prima Dalla raccolta non rubate la mia vita, sono già colmo di balzani presaggi. Sono già colmo di balzani presagi. Ora che il timpano auricolare destro assorbe a malapena il caos, il caos di motori arrugginiti, la feccia di pagliacci umani, la polvere del nulla schierando eventi di memorie, listelli a forma di scacchiera, il padiglione sinistro, sinistro, reticola, notizie drogate. Sarà la prima volta che, che prima volta, l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre, mosaico dal centro al nulla, zigrinando in fuoco a spirale, spirale, verso infiniti agganci alla fornia nel mi bemolle minore per un bel sogno che non dura sempre. dalla raccolta davanti al tempo sono quella cornice vuota sono quella cornice vuota quel vuoto incoronato sotto un vento d'incanto solo un curvo pastore di illusioni sono quel tronco cavo che vidi un mattino in sofferenza d'arsura nero di insetti ma lui bucava estrema reliquia la povertà silente del perdono davanti al tempo, s'ruma, notte di cani, fantasma notte, l'ultimo quarto nell'immenso dei vicoli è sotto il Duomo di Coglieva l'ora era carne la carne, era sangue il respiro, notte, notte odorosa dalga, fosse ombra, so che già l'alba a tristi strilli di uccisi uccelli. Dalla raccolta io fui mortale tra eutanasia e ghigliottina tra eutanasia e ghigliottina le mie sbizzarrite molecole, tra sortileggi, avvenenti attese, improbe rincorse nella nebbia oppure disincanti, monotone certezze, tranquille soste sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso. E così sia. al tempo, un taglio. Un taglio alla fune del timone, sobbalza come la trottola sulle molliche di pane, sfugge corda indefinita, moenza soffice d'ora di sole e vortice di fantasia di specchio. se invece sei colpevole e mentissi se sei colpevole e fuggi e verso luci te ne fuggi ossessive se sei colpevole e premi respiri e sangue t'annulli avvilendoti tu mi rincontrerai acerbi altari a lustrare indifferenti vuoti a credere parole a piangere sfide a creare Curvi, colori, oscuri e matti a muovere in malinconie tossiche, più di un fumo giallo e denso. Ed io ti parlerò di cani e di animali, e delle mie di alberi sconfitte, di ore mai vissute, di stelle. Ed io ti crederò bellezze e ti richiamerò ricordi, e la mia mente. Lenti accordi. Espia. di poesie la mia vita mai vissuta. Volteggio. Volteggio arrotolato in un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche, seguendo melliflua, sdolcinata, sviolinata. Oh, come bello il ballo del mio cigno! Intanto, il vento di ponente ha sbrindellato stoppini e maschere, sconvolge e ricompone, superbo. Nel moto andante maestoso si pali nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso di essere Clessidra, ma non sarò battaglio in dondolo per indicare l'ora di un cucù. Yeah. <laughs>